4 pari, quindi la parola sarà prima per Carmine Coviello. Prego allora buonasera a tutti. Eh, già come ehm, ho detto nella prima presentazione nel, nel Teatro Sardone, la mia candidatura a sindaco di Altavilirpina è per un motivo ehm, semplice, è quello che i miei 15 anni già passati con eh, altre amministrazioni altre liste mi hanno portato ancora ad, a dare ancora altro contributo ad altavilla altavilla che io amo e che io eh, la porterò cercherò di dare ancora il meglio di, eh, di quello che è stato fatto eh, anche nel passato qualsiasi altra amministrazione ha dato quello che ha potuto dare eh, la mia proposta è quella eh, in, innanzitutto eh, è per incrementare eh, il primo punto sono i giovani lo ripeto ancora non me ne volete perché penso che sia una cosa che potrebbe stancare, non è così la mia volontà è quella di, di fare avanzare i giovani perché c'è eh, una cosa bella nella politica: più si dà, più si. Eh, esce, esce fuori l'amore. La medicina, delle volte, non è sufficiente per stare bene, ci vuole quello che fanno. La gente più fa, i giovani più fanno, si sentono veramente gratificati e, e, e, e io sto qui per un semplice cioè ho accettato questa proposta perché era assolutamente inevitabile non venire qua perché bisogna che eh, ho, parlo dei giovani e devo stare in mezzo ai giovani la mia proposta è quella che io nel programma non è che c'è tanto da dire sul, sui giovani nel senso di programmazione io voglio e desidero che voi portate avanti le idee voi ci dovete imparare dare di più a noi di quello che noi stiamo facendo perché noi ci possiamo anche dimenticare di, di altre cose che da parte vostra potrebbero essere il meglio ancora e voi ci dovete stare vicino nella casa comunale c'è una uh, ancora un nella nuova casa comunale c'è ancora una stanza vuota e io se per caso se saremo vincenti spero che sia così quella stanza la dedico solo a voi giovani da poter gestire da poter portare avanti qualsiasi tipo di discorso e di darci le nuove, nuove idee, nuovi programmi nuovi che, che vi devo dire di programmazione sistema, di dare là, io ascolterò perché ormai quello che è stato fatto va, va finito come, eh, come conclusione dei lavori eccetera eccetera, ma dobbiamo iniziare a fare veramente una politica giovanile, quella giovanile ci serve a noi perché le vostre idee sicuramente saranno migliori ancora delle nostre. Questo è il punto principale di cui ho accettato eh, altre cose. Poi saranno, diciamo così, saranno impegnate per, con altri, altri amici, candidati che eh, si, si programmano. Altre cose verranno fuori anche insieme a voi per tante altre questioni di, eh, di manifestazione, di quello che si vuole fare ma sempre con un comitato giovanile che ci affianca e ci porta avanti con le idee nuove. Grazie. Ringrazio Carmine Copiello, passo